ciao benvenuti in un nuovo video allora oggi vi voglio parlare di questo prodotto innovativo dicono della sephora è il te primer mask quindi una maschera primer per il make up però in, in tessuto quindi è più una maschera da fare in tessuto e prima di iniziare il video però vi ricordo che tanto vorrei sapere un vostro commento e lo sapete alla fine del video come mi sono trovata poi, mi raccomando di essere iscritti di lasciare un commento perché eh, se volete partecipare all'estrazione di qualche prodottino scelto da me, se non sapete di cosa parlo, guardate la fine del video e lo scoprirete. Allora, Te Primer Mask dice di essere una base make up 5 in 1, maschera in tessuto in fibra di cotone, quali sono i 5 usi? Idrata, illumina unifica, fissa il trucco e bl blur, ha ah, questo fantastico effetto blur di cui tutti parlano, è un filtro di Instagram, quindi rende la pelle più compatta, allora il prodotto è questo qui, ok, e si ah, scusate il prezzo prima di tutto, perché la maschera è per un utilizzo, e viene 5 euro e però me l'avevano regalata allora il prodotto è questo qui quindi era proprio una maschera in tessuto da mettere sul viso e era super super imbevuta che al punto che è talmente imbevuta che ho conservato tutto il prodotto rimasto ho detto lo metto da parte perché magari per altre applicazioni allora ho fatto un video durante l'applicazione che vi mostro subito così possiamo farci un attimo un'idea Come avete visto, fantastica maschera perché è bella bella imbevuta. Si applica sul viso, tempo di posa 3 minuti. Si rimuove, si cerca di massaggiare per far assorbire il prodotto in più e poi in teoria si passa al make up. Allora, l'idea ci può stare per alcune occasioni, certo tutti i giorni prima di truccarmi, non è che vado a mettere in posa la maschera 3 minuti. Non avrei il tempo però per alcune occasioni l'idea ci potrebbe stare, oltre le maschere, quelle per eh, idratare la pelle o per curare i vari problemi della pelle, e anche qualcosa per aiutare a fissare il trucco, per preparare la pelle al trucco, perché no? Però, come avete visto, l'effetto è esattamente... Allora, tre minuti passati, quindi andiamo a toglierla, è ancora molto bagnata... Comunque, dice di andare a massaggiare il prodotto in eccesso per farlo assorbire e noi lo facciamo. Non si asciugherà mai, cioè, sento non è asciutto. allora io così dovrei essere truccata quindi ho applicato il mio solito fondotinta che so per certo come funziona guardate qua cioè aspettate che provo ad avvicinarvi è come cioè guardate è come se continuasse a far spostare il fondotinta e la nonna eh, farlo fissare cioè con la spugnetta io lo applico, l'ho anche provato a stendere con le mani e non lo fa fissare. Cioè aspettate, guardate che brutto. Non fa fissare assolutamente, cioè continua a, a spostarlo. Continua a spostarlo, non lo fa assolutamente fissare. Quindi a me proprio questo prodotto boccio. E altra cosa importante, perché nella confezione ce n'era tantissimo e quindi avevo provato a tenerlo, ma io a questo punto lo butto perché no, no. Cioè il fondotinta assolutamente è il mio solito fondotinta, so come si comporta, si comporta benissimo, ma non, è, non mi permette di, di applicarlo, Cioè, ovunque lo metto si sposta, si continua a spostare, non lo so. Cosa è successo, eh, ma durante l'applicazione, cioè, dopo l'applicazione, una volta che ho cercato di far assorbire il prodotto, ho cercato di applicare il mio solito fondotinta. Ma non si, non è che non si fissava, continuava a spostarsi. Non riuscivo né con le mani né con la spugnetta né col pennello a farlo aderire alla pelle, cioè proprio lo applicavo e continuava a spostarsi avanti e indietro. Come se la pelle più che un primer avesse messo sulle, sul viso una, una pellicola che quindi non faceva aderire il trucco. Ora, io non so, ma mi spiegate come fa una maschera primer base make up 5 in 1 e tra i 5 effetti c'è il set make up o fix the make up, quindi il fissante make up a non far aderire un prodotto? Ci ho provato, avete visto anche nel video, ci ho provato a provare con il fondotinta col correttore a cercare di fissarlo con la cipria. No, si continuava a spostare è come davvero se ci fosse un qualcosa di sulla pelle, un film che non faceva aderire il trucco. Quindi, <ride> deducete voi che cosa può essere questo prodotto come, ehm, come votazione. Io non non do neanche classificato, quindi è un zero completo. L'inci non contiene eh, troppi ingredienti negativi, mi sembra, ok, sì. Infatti gli ho dato 3 stelle su 5 da, dalle bioinci, quindi non era neanche malvagissimo rispetto al primer, però fa l'opposto di quello che promette. Allora, effettivamente fa questo effetto blur, fa l'effetto idratante, fa l'effetto illuminante, sì, ci sono, ma non fissa il trucco. Quindi o lo uso e non mi trucco, quindi per l'effetto filtro senza trucco, oppure non fa l'effetto. Io vi dico solo una cosa, non spendete 5,90 euro, perché oltretutto la linea della Sephora, la classica e la, la, la, la linea classica, non è mai scontata, quindi non spendete questi soldi, prendete un altro primer della, della, della, della Sephora, sono molto validi ma questa è un'idea che proprio non ne sono riuscite a far funzionare quindi bocciatissimo allora siamo arrivati a fine del video voglio sapere se avete provato e se ha avuto, avuto un effetto diverso ed io spero che sia stato utile e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ehi sono qui ciao